Oggi parleremo dell'unzione. Hoy vamos a dell'unzione. Perché tutti vogliono l'unzione. Perché tutti quieren l'unzione. E tutti vogliono l'unzione perché l'unzione dà delle, eh, delle capacità soprannaturali. E tutti quieren esa perché da, essa dà da capacità spirituali. Abbiamo bisogno dell'unzione per diventare più effettivi nel predicare la parola di Dio. esa para volvernos más efectivos al hablar de la palabra de Dios. Abbiamo bisogno dell'unzione perché l'unzione rompe il gioco. Esa rompe il gioco. Abbiamo bisogno dell'unzione perché senza unzione noi non dovremmo servire il Signore. Necesitamos de la unción, porque sin esta nosotros no deberíamos ni servir al Señor. No Señor. No deberíamos cantar por el Señor. No deberíamos predicar. No deberíamos, predicar. No deberíamos, pa no deberíamos ser pastores. Porque la unción nos, la nos da la capacidad de realizar lo que Dios quiere con nosotros. Oggi viviamo in un mondo che sta cercando una risposta per il coronavirus Oggi viviamo in un mondo che sta cercando la risposta per il coronavirus Però il problema è che noi non abbiamo bisogno di questo Il problema è che noi non necessitiamo di questo Quello di cui noi abbiamo bisogno? Lo che necessitiamo e di persone che veramente siano unte dallo Spirito Santo sono persone che realmente siano juntas per Spirito Santo e alla fine di questa predicazione pregheremo anche in diretta per le persone e al final di questa predicazione vamos a orar anche per le persone in diretta pregheremo per la guarigione vamos a per la sanità por la e pregheremo anche perché le persone possano ricevere unzione Y vamos a orar para que las personas sean ungidas. Porque hoy necesitamos muchísimo de esta unción. Pero hay un problema. Que todos quieren la unción. Pero pocos quieren pagar el precio de la unción. Pero pocos pagare il prezzo por tener esta unción. Porque, aunque Porque también si la salvación es gratis. L'unzione ha un prezzo. La unzione ha un prezzo. E la storia molto bella, quella di John G. Lake. E c'è una storia molto linda di John G. Lake. È stato un uomo di Dio straordinario del secolo passato. Fue un grandissimo hombre di de Dio del secolo passato. È stato molte volte in Africa e Dio l'ha usato tanto in Africa. Fue muchas veces in Africa e Dio se lo usò grandemente ahí e c'era un periodo in cui in Africa c'era una pestilenza e c'era un periodo in cui in Africa c'era anche questa pestilenza e quindi addirittura eh, dovevano eh, buttare, mettere da parte i cadavere e fino a che avevano di parte i morti e non c'erano persone che volevano fare questo lavoro e non c'era nessuno che voleva fare questo lavoro perché entravano in contatto con questi microbi. Perché, claro, stavano in contatto con i virus. Quindi era un lavoro che nessuno voleva fare. E poi pues, era un lavoro che nessuno voleva fare. E in questo momento era il lavoro più pagato. E in questo momento era il lavoro più pagato. E John G. Lake fece una scommessa con i medici. E John G. Lake hizo un desafio con i medici. Dice, guardate cosa succede quando un uomo è ripieno di Spirito Santo. Miren lo che pasa quando un uomo è ripieno dello Spirito Santo. E si fece mettere della bava dei morti. Si fece. Uh, eh, si pues fece uh, poner una bava dei morti con i microbi sulla pelle. Con los virus, los E i medici, quando analizzarono questo con il microscopio. Y los médicos, cuando analizaron esto con el microscopio, han visto y... que las bacterias murieron. Eh, pues pudieron ver que los bacterias murieron. Por esto les dicevo prima? por estos deseantes, que, di cui bisogno, que lo que realmente necesitamos no es una, una vacuna un vaccino contra el coronavirus, no es una cura médica por el virus, ma abbiamo bisogno di persone unte dallo Spirito Santo. Pero necesitamos de personas por el Santo. E questa unzione non è solo per i pastori. No solo los non solamente per gli evangelisti o gli apostoli. Non solo los los Ma per tutti i credenti. Sino que por todos los creyentes. Perché il Vangelo di Dio è potenza e noi come credenti dobbiamo muoverci nella potenza dello Spirito Santo e noi come credenti dobbiamo muoverci nella potenza del Spirito Santo dobbiamo essere delle persone Nece que ser che quando la gente ci incontra la gente no cambia. cambia non siamo più gli stessi que no no siamo más los mismos, ma che diventano delle persone differenti Pero que se vuelvan personas diferentes. C'è una differenza tra l'emozione e l'unzione. Hai una differenza entre emoción e l'unzione Quando, ad esempio, si sta suonando e c'è emozione. Por ejemplo, quando si sta toccando un strumento e c'è emozione. la gente piange. La gente llora. Ma quando si sta suonando lo strumento e c'è unzione però quando si sta toccando un strumento e c'è un sion, lì invece succede qualcosa di diverso lì qualcosa di diverso la gente cambia i malati guariscono los se sanan. i sordi ascoltano i quei non ascoltano volvano a ascoltare e i zoppi iniziano a camminare i quei non potevano camminare camminano e quelli che hanno il cuore rotto vengono sanati e i con il cuore rotto perché il Vangelo è potenza di Dio perché il Vangelo è, la, è il potere di Dio un grande servo di Dio del passato un grande servo di Dio del passato si chiamava Moody si chiamava Moody Disse una cosa Dijo algo. il mondo deve ancora vedere il mondo ancora tiene que ver quello che Dio può fare lo che Dio può fare con un uomo pienamente consacrato a Lui con un hombre totalmente consagrado por él. Y con la ayuda con la de Dios. Y con la ayuda de Dios. Il mio obiettivo è essere quest'uomo. ser este hombre. bisogno es Necesitamos de La salvezza è per tutti. La salvación es para todos. Però l'unzione ha un prezzo. Pero la unción tiene un precio. E la pregunta di oggi è: de hoy es, siamo disposti a pagare questo prezzo? Estamos realmente disposti a pagare questo prezzo? C'è una crisi nel mondo. Hay una en el mondo. Tutti cercano la soluzione al virus. Tutti stanno buscando la soluzione per questo virus. Ma quello di cui c'è bisogno Pero lo que sono persone unte dallo Spirito Santo. Sono persone unite dallo Spirito Santo. Sei disposto a pagare questo prezzo? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Voyamos a leer 1 Samuel, el capítulo 10? Uh, vamos a leer 1 Samuel, el capítulo 10, Dal 1 al 6. Del, desde el versículo 1 al versículo 6. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No? <coughs> Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el Celsa, en el territorio de Benjamín los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. Y dicen, ¿qué haré acerca de mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, Te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos tres cabritos, otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Luego que te hayan saludado, te darán dos panes, que tú tomarás de su mano. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, Que te encienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Estos es versículo, son, versículo, son versículos, son versículos, son versetos muy conocidos. Esos son versículos muy conocidos. Son versetos en los que Samuel ungeré Saúl. Sono i versicoli in cui Samuel unge come rei e Saúl. Però c'è una differenza da quando tu vieni unto come re? Però c'è una differenza in quando tu vieni ungito come re. E quando questa unzione si manifesta. E quando questa unzione si manifesta? Alla stessa maniera, tu magari che stai ascoltando questa trasmissione. Della stessa maniera, tu che stai ascoltando questa trasmissione. Forse hanno pregato per te. Forse orarono per te. Forse hai ricevuto una unzione se Però questa unzione ancora non si è manifestata pienamente attraverso la tua vita. Pero esta aún no se a de tu vida. E questo avviene perché dobbiamo passare per un processo. E perché dobbiamo passare per un processo. E quando abbiamo passato per questo processo, y hemos este proceso, quello che è stato profetizzato si inizia a compiere. Lo che fu profetizzato si cumple. Così è stato con Saul. Así fue con Saul. Così è stato con Davide. Así fue con David. Anche Davide è stato unto re. Però non divenne re il giorno dopo. Però non si è voluto re il giorno dopo. Anche lui è dovuto passare per un processo. Però vediamo cosa è successo a Saul. Però lo è con Saul. Perché queste tre cose che Saul ha dovuto passare. Porque esas tres cosas que Saúl tuvo que pasar van a ser un y... gran enseñamiento para nosotros hoy. Y nos harán entender lo que necesitamos para que esta unción se manifieste a través de nuestras vidas. Dopo unto Después de ser ungido debes pasar por tres cosas, Saúl. Tuvo che passare per tre cose, Saúl. La prima cosa ha dovuto incontrare degli uomini presso il sepolcro di Raquel. La prima cosa è es che que tuvo che incontrare unos hombres uh, cerca del sepolcro di de Raquel. La seconda cosa ha dovuto incontrare degli uomini è che es que tuvo che incontrare otros hombres che gli hanno dato dei capretti che Pani panes, e vino. E, vino. e la terza cosa, e la cosa ha dovuto incontrare un gruppo di profeti tuvo que un grupo de questi profeti portavano con sé un'atmosfera spirituale. Un spirituale e quando arrivò a questo punto, e llegó a este punto lo Spirito Santo scese su di lui el Santo bajó sobre él, lo cambiò in un altro uomo lo cambiò a un altro uomo e da quel momento in poi e ese momento si manifestò il re Saul. si manifestò realmente il rey Saul. lui già era rey era, re. era stato unto come re. fu ungido come rey però questa unzione si manifestò dopo questi tre eventi Pero esa se solo de esos tres e questi tre eventi rappresentano tre tappe e questi tre eventi tre questi punti che dobbiamo passare anche noi. Sono uh, punti che tenemos che passar nosotros también. In modo che l'unzione si possa manifestare uh, liberamente attraverso la nostra vita. Para que esa unción se pueda manifestar liberamente. Questi tre punti rappresentano tre prezzi da pagare. Essos tre punti rappresentano tre prezzi che tenemos che pagare. Afinché la gloria di Dio si manifesti. Para que la gloria di Dio si manifieste perché la grazia, la salvezza è per tutti perché la grazia, la salvezza è per tutti però per arrivare a certi livelli di unzione però per arrivare a certi livelli di unzione c'è un prezzo da pagare c'è un prezzo che pagare e la domanda di oggi è e la pregunta del día es, è sei disposto a pagare questo prezzo? estás disposto a pagare questo prezzo? le tre tappe quindi sono queste i tre punti quindi sono queste la prima tappa è il sepolcro la prim eh, il primo punto è il sepulcro La seconda tappa è il capretto, il pane e il vino Il secondo è il capretto, il pan e il vino E la terza tappa è l'atmosfera profetica E il è l'atmosfera profetica La prima cosa che dobbiamo affrontare La prima cosa che dobbiamo affrontare è, è il sepulcro Il sepulcro rappresenta la morte e il pulcro rappresenta la morte Raquel è morta quando ha partorito Giacobbe Raquel si muriò quando dio alla luce Giacobbe No, quando con Giacobbe gli alla luce un figlio Ah, quando Perdona. con Giacobbe dio alla luce un figlio E volevano Raquel voleva chiamare questo figlio figlio di dolore E Raquel voleva chiamare questo figlio il hijo del dolore Però Giacobbe, suo marito, gli cambiò il nome in Beniamin però Jacob le cambiò il nome a Beniamin. Dobbiamo morire noi stessi. Tabbiamo che morire a noi stessi. Tu non puoi manifestare l'unzione di Dio no se non sei morto a te stesso. Se non ti mueres a te stesso. Devi morire a te stesso. Tienes che morirti a te stesso. Ai tuoi progetti. A tus progetti. Al, ai tuoi programmi. A, tu, a tus programmi. Una vita carnale. Una carnal, ad una vita carnale, a una vita di peccato, se tu non muori a te stesso, tu non, a ti mismo, non potrai entrare nella manifestazione dell'unzione, no non l'unzione, di perché non possiamo vivere la vita di Dio se stiamo vivendo la nostra. Ho bisogno di morire a me stesso, Necessito morire a me mismo, in modo che la vita di Dio si manifesti, perché in me non possono vivere allo stesso momento, no al mismo momento la carne e lo spirito, la carne, la carne e lo spirito sono in lotta fra di loro. La carne y el espíritu están en lucha entre ellos. Es escrito en Gálatas, capítulo 5. Está escrito en Gálatas, capítulo 5. Versos 16 y 17. Los versículos 16 y 17. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quindi queste due cose si oppongono fra di loro. Esas due cose si entre ellos. Quindi la carne e lo spirito sono in lotta. La carne e lo spirito stanno in lucha. Se dentro di te ci sono i tuoi programmi e i tuoi progetti si dentro di ti están tus tus non ci potranno essere quelli di Dio. No i Dio. Se dentro di te ci sono i desideri della carne, si dentro di ti están los de la carne non ci possono essere i desideri dello spirito no estarán los deseos del Espíritu. Esto es fundamental. Eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si dentro de ti estarán los deseos de la carne, porque si dentro de ti estarán los deseos de la carne, tú no puedes ser usado como un instrumento para manifestar la potencia de Dios. no Sino que usarás tú el ministerio, sino que tú usarás el ministerio, per adempiere i tuoi desideri per cumplir i tuoi le famose 3 F la famose 3 F fama, falda e finanzia. fama, falda e finanzia. cioè nel momento in cui tu non sei morto a te stesso userai momento tu non a te stesso il tuo ministerio per la fama Userai il tuo ministerio per la fama Userai il tuo ministerio per i soldi Userai tuo ministero per il dinero. E userai tu, approfitterai del tuo ministero della tua influenza, per commettere adulteri, fornicazioni. E userai il tuo ministerio per commettere adulterio, fornicazioni. Quindi se tu hai un'unzione ma non sei morto a te stesso. È molto pericoloso. È molto pericoloso. Perché rischi di diventare un manipolatore delle persone. Perché il rischio è che ti vuoi un manipolatore in altre persone. E questo non può succedere. No Perché deve essere Dio che deve usare te. Perché Dio deve usare a te. Per arrivare ai suoi progetti. Para a sus non devi essere tu a usare a Dio per arrivare ai tuoi. Non devi essere tu a usare a Dio per arrivare a tus progetti. È una grande differenza. È una grande differenza. Perciò morire a noi stessi è fondamentale. Por eso, morir a nuestros mismos es fundamental. Lo ha dicho también Jesús a los discípulos. Jesús también lo dijo a los discípulos. En Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16. Del verso 24 al verso 25. En los versículos 24 y 25. <coughs> Entonces, Jesús dijo a sus discípulos. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguense a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Perché tutto il che vuole salvare la vita la perderà. E tutto il che pierda sua vita per causa di me lo farà. Quindi se tu vuoi seguire il Signore... Si Dio... Non ci deve essere il tuo piano, il tuo progetto. Non deve essere il tuo progetto. Ma quello di Dio. Lo di Dio. Molto spesso noi vogliamo che Dio ci aiuti a fare i nostri progetti. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos ayude a realizar nuestros proyectos. Pero, nuestros. Pero tenemos que renunciar a los nuestros. Per los Para tomar los suyos. Y esto es un precio a pagar. Es pagar. Muchos hoy ven mi vida. Ven que lloro por los enfermos y los enfermos se sanan. Vedo que cuando prego por las personas y Uh, ricevo delle parole profetiche molto precise ben che oro por las vedono che le persone mi invitano e viaggio in Sud America in diverse parti del mondo ben que las me y viajo mucho por Sud le persone non sanno il prezzo che ho pagato las no saben el que he le persone non sanno che quando io ero imprenditore Las personas nos saben que cuando yo era emprendedor y había un saldo mensal muy elevado y tenía mucha plata y, y teníamos negocios en los centros comerciales y yo tenía 32 personas que trabajaban por mí y tenía cuatro um, negocios en los centros comerciales y tenía cuatro nego negocios nei centri commerciali commercial, erano eh? molto grandi erano molto grandi e ad un certo punto io ho abbandonato ogni cosa per servire il Signore però di repente io abbandoné tutto per servir a Dio molte persone hanno detto che ero pazzo molte persone mi hanno che loco però io sapevo che dovevo fare la volontà di Dio e non la mia però io sapevo che era la volontà di Dio e non la mia e ho dovuto rinunciare a tante cose per servire il Signore. E ho dovuto rinunciare a molte cose per servire al Signore. Ho dovuto pagare un prezzo molto alto in tante aree della mia vita. Ho dovuto pagare un prezzo molto alto in tante zone della mia vita. Perché la salvezza è gratis. Perché la salvezza è gratis. Però l'unzione ha un costo. Però l'unzione tiene un prezzo. E il diavolo non ha paura di quelli che sono religiosi e che vanno in chiesa tutti i giorni? El diablo no tiene miedo de los religiosos, de los que van a la iglesia todos los días. De los que van detrás de los santos, de uh, De los que están detrás de los santos y uh, virgen. Pero el diablo sí tiene miedo de los que fueron ungidos por Dios. Para manifestar la potencia de los Espíritu manifestar el poder del Espíritu Santo. Moody dijo una cosa importante. Moody dijo algo muy importante. El mundo debe ancora ver il mondo non tiene che que vedere. quello che Dio può fare con un uomo lo che Dio può fare con un uomo che è pienamente consacrato a Lui che è totalmente consacrato in Lui e con l'aiuto di Dio e con l'aiuto il mio obiettivo, mio obiettivo è essere quest'uomo è es essere quest'uomo sei disposto a pagare il prezzo dell'unzione? sei disposto a pagare il prezzo dell'unzione? questa è la domanda di questa sera questa è la domanda di questa mattina. Come fai a capire se veramente sei morto? Come se si intende se realmente ti moriste? Gesù non si preoccupò dei soldi che aveva o che non aveva. Gesù non si preoccupò di se aveva dinero o no. Perché sapeva che stava facendo la volontà del Padre. Perché sapeva che stava facendo la volontà del Padre. E sapeva che Dio gli avrebbe provveduto ogni cosa. E sapeva che Dio gli avrebbe uh, dato tutto quello che necessitava se tu ancora oggi ti preoccupi come devi vestire e come devi mangiare se tu ancora oggi sigues preoccupandoti per come tienes devi vestire o comer significa che ancora non sei morto a te stesso significa che ancora non te moristi a te mismo. perché quando sei morto non ti preoccupi di nulla perché quando sei morto non ti preoccupi di nulla immagina Gesù immaginate Gesù a fianco a lui aveva un uomo a suo lato aveva un uomo un amico un amigo. che lui aveva scelto sì che lo aveva mandato a predicare il Vangelo lo aveva mandato a predicare l'Evangelio lo aveva mandato a guarire i malati lo aveva mandato a sanare i enfermo. e questo uomo era ritornato e questo uomo si è e aveva detto anche i demoni sono sotto la, la nostra autorità e aveva detto che anche i demoni stavano sotto la e Gesù sapeva che questo uomo Jesús sabía que este lo stava rubando le stava robando. Lo stava ingannando. Lo stava ingannando. E presto lo avrebbe tradito. E che pronto lo avrebbe uh, tradito. Però traizionato. Però cosa ha fatto? Però che ha fatto? Niente. Nada. Perché? Perché era morto a se stesso. Perché aveva morto a si sí mismo. Se tu riesci a vivere insieme con i tuoi nemici. Se tu puoi vivere con i tuoi nemici. E continuare ad amarli. E seguir amandolos. Significa che allora sei morto a te stesso. Significa che realmente te morissi a te mismo. E allora sei pronto per l'unzione. E ahí estás listo per l'unzione. Perché allora capisci. Perché ahí entiendes. Che anche il tradimento di Giuda. Que la de fa parte del piano di Dio. È parte del piano di de Dio. Amen. Amen. Stai comprendendo quello che voglio dirti. Stai comprendendo lo che ti sto dicendo. L'unzione è importante. L'unzione è importante. Però c'è un prezzo da pagare: però c'è un prezzo. Quando uh, paghi questo prezzo, muori a te stesso. Quando paghi questo prezzo e muori a te stesso. L'unzione si può manifestare. La se puede manifestare. Perché quando sei morto, quando estás morto, anche le opinioni degli altri non ti, las opinioni de los demás non ti importano. Guarda quante parole cattive Saul ha detto a Davide. Mira quante parole faul saul le dijo a david. Lo voleva uccidere. Voleva distruggerlo. Però guarda quante parole cattive david ha detto a saul. Però mira quante parole faul david le dijo a saul. Nessuna. Ninguna. Molte volte aveva l'opportunità di ucciderlo, l'occasione. Molte volte stué la oportunidad, la matarlo. Però non l'ha mai fatto. Però nunca lo hizo. Perché? Perché? Perché era morto a se stesso. Perché había muerto a sí sì mismo. La seconda tappa, il secondo punto. Il secondo punto. È il capretto, il pane e il vino. Esatto, il cabrito, il pane e il vino. E queste tre cose rappresentano tre cose ben precise. E queste tre cose rappresentano tre cose precisamente: l'offerta, la, la parola, la parola e la preghiera. E la orazione. L'offerta, la ofrenda. La parola, la parola e la preghiera. E la oración. Perché l'offerta è importante per l'unzione? Perché l'offerta è importante per l'unzione. Molti non la ritengono una cosa importante. Molti pensano che non è importante. Molti non danno la decima, non danno l'offerta. Molti non danno il diesimo alla Perché dicono tanto Dio guarda il cuore. Perché dice, Dio mira il coraggio. Però in realtà non è così. Però in realtà non è così. Quando c'era Cornelio che stava pregando... Cuando ya Cornelio y él estaba orando, a un cierto punto le aparece un ángel. De repente le aparece un ángel. Y le dice, una cosa, y le dice algo. Acti de los apóstoles. Hechos, hechos capítulo 10, 10, capítulo 10 el versículo, el versículo 4. 4. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cioè le preghiere, ma anche le offerte erano arrivate davanti al trono di Dio. La orazione, però anche le offrende, avevano salito davanti a Dio. Dimmi dove è il tuo cuore. Dimmi dove sta il tuo cuore. E io ti darò dove sta il tuo tesoro. ti dirò dove sta il tuo tesoro. C'è un legame fra il cuore e il tesoro. Hai un legame tra il cuore e il tesoro. Tu spendi i soldi per le cose a cui ci tieni di più. Tu gastas dinero per lo che più quieras. Se per esempio hai la passione, eh, non lo so, del, del calcio Se tieni la, la passione del fútbol, Allora andrai a vedere le partite del Real Madrid Entonces, uh, irás a vedere le partite del Real Madrid Comprarai le camisette del Real Madrid Te vas a e comprar, sì, eh? E? Le camisette del Real Madrid Sì. Sí. Si, sí, bueno, vas a comprar le camisette del Real Madrid Farai Tutte... Spenderai tanti soldi per tanti gadget del Real Madrid. Vas a gastar muchísimo dinero per muchas cosas del Real Madrid. Perché lì è il tuo cuore. Perché lì è il tuo cuore Però quando. Tante persone, quando poi vanno in chiesa. Però muchas personas, quando vanno iglesia Non spendono un euro. Non gastano ni un euro. Arriva il cestino dell'offerta. Llega. L'hombre el, el con l'offerta. E non, non mettono niente. E non ponen nada. Però non funziona così. Però non funziona così. Tu non puoi avere un'unzione sopra la tua vita no tener tu se non stai dando un'offerta a Dio. Un C'è un legame fra l'offerta e la spiritualità. Hay un legame entre y e noi dobbiamo restaurare anche l'importanza dell'offerta. De Decima e primizia. Perché attraverso di questo la nostra unzione scorre. Porque a través de esto nuestra unción mejora. Este es un problema que tenemos en las iglesias. Porque las personas van a la iglesia para recibir. Pero en la Biblia, en la, Biblia la, gente al la gente iba al templo para dar. Y nosotros debemos cambiar la nuestra mentalidad. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Da ricevono, desde personas que reciben, a persone che danno, a personas que dan. Da que desde personas que reciben oración, a, que per la gente. a personas que oran por la gente. Cioè dobbiamo essere persone che danno. Ne, tenemos que ser personas que dan. Porque si no damos a los demás, diventiamo como dei tappi. Nos volvemos como Tapos. Uh, Tapos. Tapos. Como, un como un bloque, y la unción de Dios no puede uh, ir a nuestras vidas. El, pane. el pan, que representa la, que representa la palabra, como podemos pretender la unción, unción de Dios? Si no conocemos la Escritura, si no conocemos la palabra de Dios, Vamos a equivocarnos. En una falsa iremos en una falsa doctrina. Y creamos tanti y vamos a crear problemas. Mateo 22, dice: En Mateo 22, uh, el versículo 29 dice: Entonces respondiendo, Jesús le dijo: Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces hay un error. La de Dio, si tú tienes la potencia de Dios, pero no es la escritura. Pero no tienes la, palabra. Debe haber el fundamento de la parola. Devi avere anche il fondamento della parola? Necessitas del fondamento della parola. Per evitare problemi dottrinali. Per evitare problemi dottrinali. E la preghiera. Y la oración. Perché è importante la preghiera? Perché è importante la oración? Digiuno e preghiera. Ayuno y oración. Cosa è successo con Gesù? con Jesús? Prima di fare miracoli, prodigi, di vedere il suo ministerio muoversi Prima di fare milagri, prodigiosi e vedere il suo ministro di muovere, Gesù ha dovuto fare 40 giorni di digiuno. Gesù ha 40 giorni di digiuno. A cosa sono serviti questi 40 giorni di digiuno? Para che servirono? Lui era il figlio di Dio. Ela era il hijo di Dios. Quindi non aveva bisogno di niente. Non necessitava di nada. Però in realtà aveva bisogno. Però in realtà necessitava di algo. Di digiuno e di preghiera di, ayuno y di stare nella presenza di Dio de estar en la presenza de Dios. è fondamentale avere una vita di digiuno e preghiera. Es fondamentale una vita di ayuno e Gesù ha detto: dijo, che quello che noi riceviamo nel segreto que lo que en el secreto, si manifesterà pubblicamente. Manifesterà pubblicamente. Il ministero miracoloso di Gesù il ministero miracoloso di Gesù e la manifestazione, è la manifestazione pubblica di quei 40 giorni di digiuno de 40 días di ayuno. e se noi vogliamo che il nostro ministerio si manifesti, se ministerio si dobbiamo tornare a digiuno e preghiera dobbiamo a digiuno e anche questo anche questo tempo di coronavirus, este de coronavirus molti non hanno capito che ha uno scopo Muchos no entendieron que tiene un objetivo. Lo scopo è que noi ci y es que nosotros tenemos que parar. Porque hemos pasado tanto tiempo haciendo tante cosas. Porque hemos pasado mucho tiempo haciendo muchas cosas. Sin estar delante de la presencia de Dios. Presencia de Dios. Han hecho Dios. Muchos han cosas por Dios. Pero no con Dios. Pero sin Él. E quando tu non hai una vita di digiuno, di preghiera, e quando non una vita di ayuno e orazione, non sei più interessato profondamente alle cose di Dio. Io non sarai interessato alle cose di Dio. E guardi sempre le novelas per televisione. Vas a mirar las television. E a le telenovelas per televisione. E stai sempre a guardare Facebook dalla mattina fino alla sera. E sempre guardi Facebook dalla mattina alla Per eh, anche a parlare di quello che fa la sorella e di quello che fa il fratello. Voi pues hablar de lo que va a hacer la hermana, la hermano y chismes. Los cismes. Ma cosa di interesse del fratello e della sorella. Però che te importa de qué fa el hermano e la hermana? Ti deve importare te e Dio. Ti ne che importarte de ti e Dio. Quando tu inizi a parlare troppo di quello che fanno gli altri? Quando hablas demasiado de lo que hacen los demás. es perché non hai da parlare niente di quello che fa Dio? Es no nada que sobre Dios. abbiamo bisogno nada di passare tempo di Necessitamos pasar mucho tiempo davanti alla presenza di Dio. Perché il tempo è la cosa più preziosa che noi possiamo offrire al Signore. El es la cosa más que e il tempo non dipende da te, se non da Dio. No ti, Quando Dio ha chiamato Mosè sulla montagna. Quando Dio si chiama a la montagna gli doveva dare dieci comandamenti per darele dieci comandamenti Moisés o... ha dovuto aspettare 40 giorni Moisés esperò 40 giorni Dio gli poteva dare subito le tavole della legge Dio hubiera potuto dare le uh, tavole così di rapido però stava aspettando un sacrificio di tempo però stava aspettando un sacrificio di tempo quando gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo quando gli apostoli ricevieron uh, lo Spirito Santo... Hanno dovuto aspettare un tempo. Perché Dio voleva il sacrificio di quel tempo. Perché Dio chiedeva il sacrificio di quel tempo. E questo tempo di coronavirus... E questo tempo di coronavirus... E un tempo che Dio ci sta chiedendo come sacrificio. Es un en los que, en lo que Dios nos está pidiendo como sacrificio di stare davanti alla Sua presenza, de su presenza, in modo che si possa manifestare la potenza di Dio para que se pueda manifestar el poder de Dios nel tempo che verrà dopo. En el que va a venir después. Il terzo punto: punto i profeti. Los profetas. Saulo è dovuto arrivare ad un incontro con questi profeti. Saul aveva di arrivare a questo incontro con i profeti Questi uomini avevano un'unzione particolare dello Spirito Santo Questi uomini avevano un'unzione particolare dello Spirito Santo E questo è strano E questo è es raro Perché c'era Samuele Perché aveva Samuel. Samuele Samuel era famoso, era conosciuto Samuele era famoso, era conosciuto Era il grande profeta Samuele Era il grande profeta Però perché lui ha dovuto incontrare questi profeti di cui nessuno conosce il nome? Pero por qué tuvo que esos que nadie perché ho dovuto incontrare questi profeti che que salivano dalla montagna, quasi per caso? Perché que que questi profeti avevano qualcosa di speciale. Perché questi profeti avevano qualcosa di speciale. Portavano dietro a loro, insieme con loro, un'atmosfera spirituale. Cargavano un'atmosfera spirituale. E questa atmosfera spirituale. E questa atmosfera, atmosfera spirituale. Saul non l'ha potuta trovare nel Tempio. Saul non l'ha incontrò nel Tempio. Non l'ha trovata nel tabernacolo. Non l'ha incontrato nel tabernacolo. Non l'ha trovata con i sacerdoti. Non l'ha incontrò con i sacerdotes. Ma è solo per poche persone unte da Dio. Però solo è per poche persone unite per Dio. E anche noi oggi también, hoy, abbiamo bisogno di incontrare persone che incontrar sono state unte da Dio que por Dios. Queste persone può darsi che non sono famose. Esas puede que no sean può darsi che non siano religiosi. Può darsi che non li incontriamo quando andiamo in chiesa. Non, andiamo in chiesa. non è questo l'importante. Eso no es però l'importante è che dentro di loro hanno un'atmosfera spirituale. Lo che importa è che per dentro un'atmosfera spirituale. E che trasmetterci questa atmosfera. E che possano trasmetterci questa atmosfera. Abbiamo bisogno di persone che portino l'atmosfera di Dio dietro di loro. Necessitiamo persone che tragano l'atmosfera di Dio con loro. Con ellos. Abbiamo bisogno di persone che Dio mette sul nostro cammino. Necessitamos personas che Dio ponga sul nostro cammino. In modo che diventiamo efficaci nella nostra unzione. Para che nos volvamos eficaces nella nostra unzione. Abbiamo bisogno di padri spirituali. Necessitamos de padri spirituali. Il padre spirituale non è un religioso. Il padre spirituale non è religioso. Il padre spirituale è un ministero che porta l'atmosfera di Dio il padre spirituale è un ministerio che trae l'atmosfera di Dio e che quando tu incontri quando lo quell'atmosfera di Dio ti cambia. A de Dios te cambia e ti fa entrare nel destino profetico che Dio ha stabilito per la tua vita e ti fa entrare nel destino profetico che Dio ha per la anche qui c'è un prezzo da pagare qui también tienes che pagare un prezzo il prezzo qual è? qual è il prezzo? la sottomissione L'ubbidienza. La sottomissione. La, la gente non vuole essere sottomessa a nessuno. La gente no bajo nadie. Tutti vogliono la doppia unzione di Eliseo. Tutti vogliono la doppia unzione di Eliseo. Però non vogliono versare l'acqua sulle mani di Elia. Pero no las manos a Elías. Vogliono entrare nella terra promessa come Giosuè. La come Josué, però non vogliono servire Mosè. Pero no servire a Moisés. E non funziona così. E così non funziona per poter entrare nel destino profetico che Dio ha stabilito per la tua vita, Para poder que tua vita hai bisogno di contare con gli uomini di Dio uh, contare con aquellos che portano un'atmosfera spirituale que un spirituale quei padri spirituali e diventare figlio y hijo. imparare la sottomissione, Aprender, uh, la sottomissione. imparare l'umiltà perché l'umiltà precede la gloria. Viene antes della gloria. Amen. Amen. E quindi per poter manifestare l'unzione. Per poter manifestare l'unzione. Abbiamo bisogno di questi tre punti che abbiamo visto oggi. Necessitiamo di questi tre punti che visto: morire a noi stessi. Morire a noi stessi. Cabretto, pane e vino. Cabrito, pan e vino. Cioè offerta, parola e preghiera Ossia offrenda, parola e orazione E abbiamo bisogno di padri spirituali. E necessitamos di Però anche così Però Questo non è un punto di arrivo Questo non è il un punto di inizio sino el, el de todo, unción, è l'inizio di tutto Perché questa unzione C'è bisogno di mantenerla Necessita essere Saul, Dio cambiò il cuore a Saul Dios cambió el corazón de Saúl. Saúl se volvió un altro uomo. Se otro hombre. E fu un uomo fue un uomo extraordinario. Pero la cosa duró poco. Pero duró muy poco. Porque, no Porque no fue constante en esas cosas. Y entonces, al final perdió su unción. Anche nosotros, en unción, nosotros también, cuando entramos en nuestra unción, la debemos custodir. Tenemos que cuidarla. Altrimenti diventeremo un ostacolo all'opera di Dio. No a di Dio. Addirittura, come Saul, Saul potremmo diventare dei nemici dell'opera di Dio. Potremmo volvernos enemigos de la obra di Dio. Addirittura, uccidere quelle persone che Dio ha scelto. Matar las que Dios Abbiamo bisogno di una svolta nella Chiesa. Perché, una Perché è una nozione che produce una trasformazione spirituale. Io scrivevo ieri sulla mia pagina, Facebook, Ayer lo mia pagina Facebook. Che durante il regno di Saul. C'erano tanti che sapevano suonare meglio di Davide. Però Davide era l'unico che quando suonava che quando toccava faceva uh, cacciare i demoni uh, quitava i demoni perché quando Davide suonava perché quando Davide toccava si produceva un'atmosfera spirituale sulla sua vita sobre su vida, che produceva un cambiamento nella vita delle persone che produceva un cambiamento nella vita delle persone oggi abbiamo una grande crisi nel mondo oggi abbiamo una grande crisi nel mondo la crisis no es el coronavirus. La crisis non è il virus. La crisi è es che que mancano uomini e le donne di Dio? Sino che faltan hombres y mujeres de Dios. Che sono state unte dallo Spirito Santo. Que ungidos por el Espíritu Santo. di cui abbiamo bisogno? Lo que necesitamos Non è di gente brava a suonare. No es gente que sepa tocar. Non è gente brava a parlare. No es gente que sepa hablar. Ma tenemos ho bisogno di unzione dello Spirito Santo. Sino unzione del Espiritu Santo. Perché tanti oggi hanno fatto una sostituzione. Perché molti oggi hanno sostituito l'unzione. Sostituirono la unzione. Con una bella organizzazione della Chiesa. Con una buona organizazione della Iglesia. Con una serie di programmi. Con unos programmi. Con attività. Actividades. Con tantissimi concerti bellissimi. Con muchos conciertos muy lindos che sono buoni che son ma se non c'è l'unzione non servono a nulla perché il diavolo non ha paura della nostra organizzazione, il non tiene miedo a nostra organizzazione. ma il diavolo ha paura diavolo tiene miedo. di uomini e donne che sono state unte dallo Spirito Santo. Por el Spirito Santo e se vogliamo essere uomini unti dallo Spirito Santo, Santo passare da vivere una vita naturale ad una vita, soprannaturale, de vivir una vita natural a una spiritual abbiamo bisogno di manifestare l'unzione e mantenere questa unzione e per fare questo c'è un prezzo da pagare. E per farlo hai un prezzo. E la domanda di questa sera è? E la domanda di questa noche è? Es... Sei disposto a pagare questo prezzo? Estas disposto a pagare ese prezzo? Ti ripeto la domanda. Te lo repito. Sei disposto a pagare questo prezzo? Estas disposto a pagare ese prezzo? Io voglio in questo momento pregare. In questo momento voglio orare. Per queste persone che sono disposte a pagare questo prezzo. Per le persone che si sí sono disposte a pagare questo prezzo. E ti voglio invitare in fede a mettere la tua mano sul monitor. E voglio invitarti a mettere la tua mano sul monitor. E io pregherò affinché questa unzione si manifesti attraverso la tua vita. E io vorrei orar per che la unzione si manifieste in tua vita. Chiudi i tuoi occhi, tocca in fede questo monitor e preghiamo. Cierra i tuoi occhi e la pantalla. Nel nome di Gesù. In il nome di Jesus, io voglio comandare io che ogni ostacolo all'unzione viene rimossa adesso nel nome di Gesù nome di ogni spirito di pigrizia cada spirito pereza, di cisme chisme, se ne va fuori nel nome di Gesù se salga nome di e che l'unzione dello spirito Santo, del spirito Santo possa scorrere potentemente si possa sviluppare potentemente sopra la tua vita nel nome di Gesù che tu possa occupare tu il posto profetico Il profetico. adempiere il destino profetico. Cumplir tu destino profetico quello che Dio ha comandato nella tua vita Lo que Dios mandó en tu vida. nel nome di Gesù e nel nome di Gesù Amen. Amen. e adesso voglio pregare anche per le persone che sono malate Y ahora quiero orar también por las personas que están enfermas. La distancia no es un problema. La tua Te invito a poner la tu mano en el lugar donde tienes tu enfermedad. Se posto interno, metti la mano nel cuore. Si es un lugar por dentro, pon la mano en tu corazón. Y predicamos para que se manifieste la guarigión. Y oraremos para que uh, sea sanado. Perché Gesù è morto su quella croce? Perché Per le nostre malattie, per le nostre e per i nostri peccati. Y por Quindi preghiamo: Así, nel nome di Gesù, io voglio comandare guarigione, io voglio comandare sanità sopra la vita di tutte queste persone Sobre la vida de todas esas che stanno guardando questa trasmissione, che que stanno mirando ese diretto. Nel nome di Gesù, io comando al dolore di uscire via, nel nome di Gesù. Mando al dolore di salire, nel nome di Gesù. Ogni ostacolo al movimento che se ne vada via, nel nome di Gesù. Cada ostacolo al movimento che se vaya, nel nome di Gesù. Ogni tumore che sparisca completamente, nel nome di Gesù. Cada cancer che desapparezca, nel nome di Gesù. Ogni spirito di infermità che se ne va via, nel nome di Gesù. Cada spirito di enfermedad che se vaya, nel nome di Gesù. Ogni spirito anche di miseria economica che se ne vada via, nel nome di Gesù. E ogni spirito di miseria economica, ogni spirito di incidente che se ne vada via nel nome di Gesù, ogni spirito di incidente, Dio mi sta mostrando che ci sono delle persone, Dio mi sta mostrando che, hai persone che hanno avuto tanti incidenti nella loro vita, che hanno avuto tanti incidenti nella loro vita, In loro è vita. quasi come se questi incidenti sono delle persecuzioni, come se fueran persecuzioni. E tu hai come paura che possa sempre succedere qualcosa di negativo. Io prendo piena autorità tomo contro questo spirito di incidente ese spirito di e lo caccio via nel nome di Gesù. E lo... <coughs> lo mando uh... fuori nel Fuera nome, nome di Gesù. Ogni spirito anche di morte se ne va via nel nome di Gesù. Cada de que se vaya de Ci sono delle persone che hanno difficoltà a dormire la notte. Hay personas que no pueden dormir a la noche. Que tienen incubios. Que tienen sueños malos. Yo comando a estos espíritus de andarse en, en el nombre de Jesús. Yo mando a incubus y a succubus de andarse en el nombre de Jesús. Yo mando a incubus y a succubus de andarse en el nombre de Jesús. Y mando a incubus en, en el nombre de Jesús. Y mando a incubus y a succubus de andarse en el nombre de Jesús. Y mando a incubus en el nombre de Jesús. Y mando a incubus y a succubus en nombre de Jesús. Y mando a en el nombre de Jesús. Y Amen. E con questa preghiera veramente mm. vogliamo concludere. E con questa lezione vogliamo terminare. Voglio ringraziare veramente l'Apostolo Oscar per questa possibilità. Realmente voglio ringraziare l'Apostolo Oscar per questa possibilità. È sempre un onore poter servire il Signore. Siempre es sempre un'onore poter servire il Signore. Vedo che ci sono anche persone che sono connesse da altre parti del mondo. Y que también hay personas conectadas de otras partes del mundo, più grandi saluti. Uh, y los mucho. Ti a con fratelli, También quiero solicitarte a que esta predicación con otros hermanos. A visitar anche la pagina Facebook del nostro Ministerio. A visitar también la página de nuestro ministerio. Luce de naciones? Luce de las naciones. Uh, abbiamo anche fatto dei libri che possono essere di benedizione per la tua vita. También hemos hecho libri che pueden essere una bendición para tua vita. In questo momento sono otto libri. momento sono 8 libri. Di cui due sono tradotti anche in spagnolo. Dos también están en español. E uno in inglese. E uno in inglese. Possono sicuramente essere di benedizione per la tua vita. Sicuramente saranno di benedizione per la tua vita. E se hai bisogno di preghiera in modo particolare. E se di orazione particolare. O ci sono dei bisogni specifici. O hai necessità specifiche? Puoi anche mandarmi dei messaggi. Puoi mandarmi un messaggio. Abbiamo un gruppo di persone che pregano. Tenemos un gruppo de personas para orare. E intercederemo per questa richiesta. E vamos a intercedere per queste peticioni. Perché il nostro desiderio il nostro è che il regno di Dio possa espandersi sempre in maniera più forte. È che il regno di Dio si possa fare più grande. Con questo voglio salutarti, Con voglio benedirti, e, e pregare e orare che nella tua vita che in tu vida, da oggi in poi ci sarà un cambiamento. Desde hoy habrá un cambio. Perché un'unzione nascerà nella tua vita. Porque una canción va a nacer en tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Adiós. Adiós.